con un naso bordo vi do il benvenuto sul canale oggi facciamo le tre versioni del tè freddo le tre classiche versioni quindi alla pesca al limone e verde l'ora aromatizziamo anche quello verde per renderlo bello fresco bello speciale e poi io ho pensato che poteva essere proprio un'idea proporlo visto che adesso comincia a fare caldo e, e siamo proprio in estate è ufficiale non serve neanche che io lo dica ovviamente questi tè freddi fatti in casa sono molto più genuini rispetto a quelli commerciali qua abbiamo proprio la frutta si percepisce anche ok basta andiamo per fare quello alla pesca servono che è il primo no servono tre pesche belle mature belle dolci buone perché così almeno anche il vostro tè sarà delizioso vedete quanto sono mature sono proprio morbidissime ma va benone eh? e verso nella pentola zucchero Una volta raggiunto il bollore facciamo cuocere per circa 3 minuti verso mezzo litro di acqua fredda, immergiamo tre bustine di tè, quello nero andrà benissimo. Ok, anche qua ci siamo. Lasciamo in infusione per circa 15 minuti, anche perché l'acqua è abbastanza calda ma non caldissima. E poi lasciamo: anzi, prima togliamo le bustine e poi lasciamo. Raffreddare completamente in frigo Allora nel frattempo lo facciamo al limone. Mi raccomando limoni non trattati O addirittura biologici Se sono grandi va bene anche solo un limone Se sono piccoli due Invece nel mio caso visto che sono medi Ne uso uno e mezzo Con il pelapatate patate preleviamo la scorza di limone Vedete che poca parte bianca Così almeno non risulta amara eh, La preparazione Adesso il succo Acqua, scorza di limone, il succo, 5 o anche 6 cucchiai di zucchero, visto che qua abbiamo anche il succo di limone che è abbastanza acido. E poi anche in questo caso appena l'acqua arriva al bollore facciamo cuocere per circa 3 minuti. Acqua, fredda, 3 bustine di tè. Stessa cosa anche qua, attendiamo 15 minuti, poi togliamo le bustine e facciamo raffreddare in frigo. Magari prima di metterlo in frigo fatene un po' danzare le bustine così. Sono qua nell'orto perché adesso prendo la menta. Mamma mia che faccia un Fatti che metto all'ombra che sembra che... Eh, ecco qua la perfezione. Si, convinto. Prendo la menta per il tè verde. Me ne servono poche foglie in realtà. Aggiungiamo anche un lime che gli darà quel gusto fresco, no? Quasi da mojito stesso passaggio del tè al limone quindi togliamo la buccia al lime cercando di prelevare meno parte bianca possibile quindi andate un po' delicati succo il lime c'è la scorza e anche qua facciamo bollire a 3 minuti e ci siamo nell'acqua fredda aggiungo Circa 10 foglie di menta e le 3 bustine di tè, ovviamente in questo caso tè verde. Ogni tanto facciamo danzare le bustine, poi dopo 15 minuti le rimuoviamo e facciamo raffreddare in frigo completamente. Parto con quello verde, ovviamente potreste filtrarlo prima in una brocca per comodità. Poi limone. E alla fine pesca ovviamente qua fettina di limone fettina di pesca bella croccante e qui andiamo con un po di menta e una fettina sottile di lime ci siamo adesso mi rilasso ciao e assaggiamo queste tre meraviglie Pesca. Dolce ma ovviamente non stucchevole Fresco Si sente un sacco il frutto Il limone è il mio preferito Soprattutto agrumato Si sente tanto che Cioè si sente che c'è dentro la scorza Si sente l'agruma, il profumo Andiamo col verde Qua andiamo su qualcosa di fresco E Delicato um, Questo qua è quello che probabilmente ti disseta di più fan sfegatati dall'estate mi dispiace dirvelo la verità fa male lo so però questi qua sono più buoni mi raccomando provateli e taggandomi su instagram e su facebook ho la possibilità di vedere ciò che avete fatto quindi insomma mi farebbe molto piacere vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti iscrivetevi al canale invece qua c'è il collegamento col blog per vedere le ricette scritte ci vediamo giovedì con un nuovo video nuovo video